In questo video vi facciamo vedere come miscolare correttamente Art Resin. Miscolate a fondo la miscela di resina e indurente per almeno 3 minuti. Mentre miscolate, raschiate bene le pareti e il fondo del recipiente per fare in modo che l'intera miscela si catalizzi correttamente e quindi indurisca nel modo previsto.